Thank you. Vediamo. Lontano della Repubblica Assistenza, allontanato da casa. C'è solo un... Vediamo, vediamo. Ah, no, magari è recente, se dice tanto c'è ritrovarlo su Sembra entrante. essere sparito nel nulla ormai da questa mattina dove non siano più notizie. Vediamo se c'è qualche accenno, qualche data. Uh... No, comunque l'articolo è del 2017, quindi, quindi non penso... Niente. No, niente. Anni 30, felice, no? Cercare le persone sparite nel 56 Magari non si chiama felice Io vorrei far notare una cosa, che intanto la tavola Luigi non si muove Io sento che si muove Tu lo senti? Sì Ma movimenti minimi? Sì, sì, sì anzi okay. si torna Come se mi dicessi sono qua E comunque questa cosa mette i brividi Ale eh? Cosa ti viene da chiedergli? Ma io voglio capire. Se abbiamo sempre eh, pensato al fatto che la tavola Ouija fosse una, un mezzo per poter comunicare con delle entità ah, spiriti così mm -hmm. simili, no? Quindi nella mia testa sono eh, spiriti, entità che stanno nel classico inferno, paradiso, in mezzo a noi, gente morte, eccetera No, vabbè, Ora, comunque qualcosa... è un mezzo che apre, apre portali in un'altra dimensione eh, Ma non sai in quale dimensioni, eh, se crediamo alla teoria di, del, delle varie... Cioè, che ci... no, la teoria... Comunque è comprovato che esistono dimensioni Eh, ma... Ipotizziamo che stiamo parlando con questo felice che è stato rapito dagli alieni che è vivo uh -huh. Ok? 60 anni fa, 70 anni fa uh -huh. si trova in un altro pianeta si trova in un'altra dimensione io ha penso parlato di stelle comunque eh, io penso a un alieno come un essere vivente di un altro pianeta non di un'altra dimensione di un, di, un, di un posto fisico no? boh Sì, vabbè, ma tu non stai parlando con l'alieno, stai parlando con la persona che è stata rapita. Che comunque, alla domanda, quando tu gli hai, gli hai chiesto se è morto, ti risponde sì, no, anche quello lascia un po' perplessi, eh. eh. ti ha risposto, sei stat stato rapito dagli alieni e ti ha detto di sì? sì sì e... Si dice ma tu hai visto hai visto coi tuoi occhi gli alieni? sì pazzesco Sono stati amichevoli con te? Oh mio Dio, no. Oh mio Dio. E adesso l'ha capito. Ti hanno fatto del male? mi conforta sta cosa eh, conosci eh. il motivo per cui ti hanno rapito? S. U D I O Studio Sì Mamma che brividi Cioè mi sedile, mi, mi, ci stai dicendo che se qualcuno ci sta piano per il culo no? eh, male questo non lo possiamo mai sapere ci stai dicendo che hanno rapito te per studiarti? sì hanno rapito solo te? no comunque è la prima volta che io sento che qualcuno rapito dagli alieni esce fuori così da una tavola Ouija eh? appunto vero? questa è una cosa che può essere fantastica e emozionante come magari una grandissima presa per il culo eh. sta continuando a muoversi in circolo no no cosa? no non è una presa in giro? Ale, allora, senti che calma Dal momento che è andato sul no mi è sembrato di piombare in una campana di vetro Tu no? Sì. Che vuol dire? Non lo so Forse ha voluto farci capire che è seria la cosa Perché dici questo? Come si è voluto dire un no deciso, come per dire sono sincero: non, non vi sto prendendo in giro. Ha creato questa, questa sensazione in noi, questa atmosfera. Non lo so, sto ipotizzando. Felice, ci stai prendendo in giro? No. Felice, perché hanno rapito te? S O L O Solo perché era solo? Perché era solo? Perché eri solo? Però ha detto che non hanno rapito solo lui? Magari parlava in modo in generale? Eh, magari. magari hanno rapito lui perché era una persona sola, così magari non se ne sarebbero accorti gli altri. Può essere? E che insieme a lui sono state rapite altre persone sole? Può essere... Ma... Cioè io sono curiosa di sapere lui dove si trova ora Dove ti trovi adesso, Felice? In che luogo sei? E non ho visto che cos'è, di ah, di là ancora di là. E cosa vuol dire? Vuol dire che ti trovi in un'altra dimensione rispetto alla nostra? Sì. Lo sto capello! Lui si trova in un'altra dimensione adesso? Sì. È una dimensione che noi possiamo raggiungere? No. È una dimensione. che avanza di pari passo alla nostra non risponde no rifai un attimo perché allora dopo un po mi scivola non, non si muove mi scivo le mani sopra perché sono sudate è una dimensione che avanza nel tempo di pari passi alla nostra? No Quindi non è parallela Ascolta Felice e eh, Dall'anno del tuo rapimento Rispetto a dove siamo noi sono passati quasi 70 anni no, dice no questa è una cosa interessante però è vero perché comunque magari anche il tempo è diverso tu stai parlando con noi che ci troviamo qui su, sulla terra, sulla dimensione dove eri anche tu e siamo nel 2021 adesso? No Scusa, lui crede di essere in quale anno? Prova a chiederglielo In che anno pensi di essere adesso? Ale scusa, di nuovo quell'imbottigliamento? Sarebbe? Quel senso di ovattatura? Tu no Sì, sì. Non si muove più. Ci è rimasto male? Di che cosa? Che ha saputo che siamo... Nel, 19... nel, mi... nel 2021? Eh, puoi essere che è rimasto scioccato, sto fatto qui. Vale, non lo so. Scusa, rimane scioccato che siamo nel 2021? Non rimane scioccato che riesce a interagire con noi attraverso una tavola Ouija? Eh, non lo so. Che ne so? Magari non capisci neanche lui cosa sta succedendo? Tele, come se non ci fosse più, eh. Felice ci sei ancora? Oh mio Dio! Te. Eh, eh non ci sono. Ci sei ancora? niente Ale, non c'è no no, ma non sento più nulla, non sento più anche quei micromovimenti che sentivo prima Ok? Mm -hmm. all'inizio, appena ho messo le dita sulla, sulla planchetta ho iniziato a sentivo a muoversi adesso è... basta boh, mi sbendo eh mm -hmm. Scusa, ti sto accecando. Okay. <ride> Voglio provare io. Dai, io vado sul. Vai, sai mai cosa. Non so mai uh -huh. come funziona questa cosa. Ok. Provi tu a farla? Sì. Sempre bendata? Sì.